Bentornati in Smovier, canale sul paranormale e sui misteri di questo mondo. Buona visione. La seguente clip, caricata nel marzo 2021 da uno youtuber turco del canale Paranormal Me, mostra un uomo che svolge un'indagine all'interno di un cimitero infestato, dove girano voci su alcune apparizioni strane che accadono nel cimitero. L'uomo inizia la sua indagine cercando di contattare le anime che infestano questo luogo, chiedendo loro di manifestarsi. Poco dopo, scorge in lontananza quella che sembra una testa deforme bianca, che fa capolino dietro ad una lapide, per poi scomparire subito dopo. L'indagatore continua la sua indagine arrivando in una zona con molte lapidi, quando nota in fondo, quello che sembra un ramo spezzato, adagiato a terra. Psylahi Rahman Rahim. Psylahi Rahman Rahim. L'uomo ha anche udito alcune voci indefinite. Nel momento in cui cerca di capire da dove provenissero, nota qualcosa di strano. Una creatura molto inquietante, con una testa abnorme e bianca, appare sul soffitto di una cappella. Sarà la stessa creatura catturata all'inizio del video? Fammi sapere cosa ne pensi, nei commenti. Lo youtuber, il paiaso della Toledo, ha deciso di visitare un cimitero noto per il gran numero di avvistamenti di anime. Questo youtuber, ha fatto anche alcune dirette facebook, dove mostra dei video in cui registra queste entità che vagano nel cimitero. Hola! Che è questo, compa? Che es è questo, che è questo, che è Hola! Che è questo, compa? Nel video si vede chiaramente una figura che attraversa le tombe vicine. Ma quando lo youtuber cerca di avvicinarsi, non c'è nessuno. A ver, compa! Ah, viene, viene! Che fu eso? Viste? Sì. Sí. Successivamente, in un'altra occasione lo youtuber, decide di tornare nello stesso posto insieme ad un suo amico. Ma questa volta, mentre prosegue a piedi, quello che vede è qualcosa di ancora più inquietante. È un Perché la molto, molto demasiado claro. Y, pues bueno. Vamos a ver si encontramos para podemos captar. Mentre l'uomo cammina, una figura oscura passa correndo davanti a lui. Sarà la stessa apparizione che ha ripreso la volta scorsa, eppure questa è molto più scura, ma potrebbe essere l'ombra degli alberi in lontananza. Come al solito, fammi sapere cosa ne pensi nei commenti. Muy, muy clarito. demasiado claro. Un uomo chiamato Rusty nel 2016, fa visita ad un cimitero in Arkansas, con lo scopo di indagare sulla leggenda del fantasma della madre. La storia risale ai primi del Novecento, e racconta di una giovane madre che perse il suo bambino mentre visitava una tomba, proprio in questo cimitero. La donna tornò giorno dopo giorno nella vana speranza di ritrovare il suo bambino. Un giorno trovarono il corpo della donna senza vita, e nessuno trovò una spiegazione alla causa della sua morte, forse stanchezza, oppure qualcuno dichiarò che fosse morta per la troppa tristezza, causata dalla perdita di suo figlio. Seppellirono il suo corpo nello stesso cimitero, e dicono che il suo spirito vaghi ancora oggi, tra le lapidi, nella ricerca estenuante del suo figlio perduto. Lo youtuber Rusty, mette in volo il suo drone dopo aver sentito dei lamenti struggenti in lontananza, e fate attenzione a quello che inquadra. Dopo poco scorge una figura spettrale, che fugge via da una toppa. Potrebbe essere fumo. Oppure è il fantasma della madre che cerca il suo bambino? Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti.